Benvenuti a tutti a questo nuovo tutorial di 1, 2 3 ricreo Oggi voglio rinnovare il mio fuoriporta primaverile Questa è la versione dello scorso anno in cui avevo realizzato dei fiori contorti con delle strisce di tessuto Sono nei toni del blu e del bianco I fiori ho deciso di tenerli e per vedere come vengono realizzati, sulle descrizioni del video vi metto il, il link del tutorial su come vengono fatti. A questi fiori voglio aggiungere una farfalla. Ho disegnato nella carta una farfalla delle proporzioni dello spazio che io devo occupare. Anche il, questo schemino, se vi interessa, vi metto il, il link... Sul, sulle descrizioni che vi rimanderà un pdf per questo tutorial quindi io avrò bisogno di pannolenci di due colori io mi mantengo sul blu e il bianco allora io devo ritagliare la farfalla in, in un colore e le parti interne delle ali di un altro colore io faccio blu la farfalla e l'interno bianco con una penna, con una matita riporto il, il contorno sul panno lenci e poi vado a ritagliarlo. ritagliato la base della mia farfalla e le decorazioni per le ali ecco. ora con la colla a caldo procedo a incollarle vedete tanto che si scalda la colla a caldo ho preso un pezzo di spago sono 20 cm 22 e ho fatto un nodo agli estremi ai capi questo sarà il corpo della farfalla che andrà anche questo incollato sulla farfalla stessa questo è il risultato che io voglio ottenere metto un punto di colla a caldo dove voglio mettere la parte adesso prendo il mio spago e incollo anche questo al centro della farfalla quindi metto un filo di colla nel centro piego a metà lo spago lo avvicino molto bene al centro. E questo è il risultato. Adesso, per appenderlo, vedete andrà qua cosa devo fare devo trovare un sistema per appendere posso mettere un nastro posso incollarlo con la colla a caldo ma io preferisco ho trovato uno spillino di quelli da bigiotteria e lo incollo sulla mia farfalla questo è il risultato finale della mia farfalla una e una due fatta la farfalla più grande che occupa più spazio ora faccio delle farfalline sempre nello stesso sistema un po' più piccole per eh, metterle sopra i fiori vedete? Fatto un, un piccolo modello. Ho ritagliato il blu, le macchie bianche all'interno e un pezzettino di spago per fare il corpo della farfalla. Poi continuo: potete o incollarle direttamente con la colla a caldo o appuntarle. Io preferisco usare questi gancetti da spilla per poi poterli togliere e modificare Così tengo sempre la base del cuore Anche per il prossimo anno e magari cambio gli elementi o rinnovo gli elementi Questo è il risultato finale Spero che questo semplicissimo tutorial vi sia piaciuto Se è così mettete like e iscrivetevi al mio canale Arrivederci alla prossima da 1,2,3 Ricreo.